Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacialsphere e in questo video dobbiamo andare a scuola. Esattamente, Rotomdex ci ha appena detto che dobbiamo andare a scuola, quindi non ci andremo. Ecco qua. E vediamo cosa ha in serbo il professor Kukui per noi quest'oggi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Intanto abbiamo Lusami qui. Non, non è una bella cosa, insomma. Ecco fatto, oggi andremo a visitare Letter Paradise, perfetto, è piena di Pokémon selvatici, è piena di Pokémon selvatici e Miss Lusamine, la signora Lusamin, è, capo, è a capo di quel posto. Ok, sono sempre volenterosa di fare delle cose belle per la mia piccola bambina. Questa gita sarà fantastica. Quindi andiamo alla barca di Hawoli, perfetto. Quindi dovremmo andare a Letter Paradise effettivamente. <ride> Ebbene sì. A questo punto però, prima di andare a Letter Paradise, vorrei poter catturare un Pokémon. Un Pokémon che dovrebbe trovarsi, se non ricordo male, eh? qui sopra. Nel percorso 3, se non ho sbaglio questo, no, percorso 2. Vediamo, eh, vediamo se è qui. Vediamo se salta fuori da qui. Non è Tauros. Quindi fuga. Vediamo un po', eh. Facciamo giusto qualche tentativo. Non è Wimpod. Fuga. Non è nemmeno Bidril. Fuga. Facciamo altri due tentativi. Non è ChargeBug. Fuga, fuga, fuga, vediamo un po' Nope Allora Faccio 5 tentativi anche nel percorso 3 perché potrebbe essere che fosse di quel Pokémon e percorso 3 è quello che c'è esattamente qui sopra, appena di fianco alla scuola qui quindi vediamo se c'è quel Pokémon perché serve per uno scambio che faremo alla fondazione Ether, alla Lether Paradise. E se non abbiamo quel Pokémon eh, diventa un po' difficile ottenerlo senza lo scambio. Quindi vediamo se te lo troviamo qui. Ah, vedendo il tipo di Pokémon che si trova qui, ovvero un Rattata di Alola, può darsi che sia qui. Effettivamente quel Pokémon che cerchiamo. Vediamo, eh. Non è Mudbrey. Dai, eh. No, continua ad uscire Rattata di Alola, fuga, ultimi due, ultimi due tentativi, poi in caso me lo faccio io fuori dalla parte, vi dico che Pokémon è, vi dico cosa serve, e voi potete farlo a vostra volta. Dai, ultimo tentativo, Vediamo se salta fuori, no, è uscito un Diglett di Alola, e niente, è andata così. A questo punto andiamo alla fondazione di Alola, all'Ether All Paradise. Comunque il Pokémon che stavo cercando era Pichu di Alola, perché se voi catturate un Pichu di Alola potete scambiarlo con Togedemaru alla, alla fondazione Ether, all'Ether Paradise. Se non volete eh, usarlo, non volete prenderlo tramite scambio, Togedemaru eh, dovrete aspettare, se non sbaglio, fino alla zona Safari. Allora, qui possiamo andare quindi all'Ether. Eccoci qui. E possiamo iniziare ad esplorare. Ether Paradise. Allora, qui c'è un po' di erba e c'è uno strumento. Vediamo anche che Pokémon saltano fuori. Eh? Uh, Staffol. Pokémon nuovo. Prendiamolo. Abbiamo già catturato la sua evoluzione, se ben ricordate. Quindi questo ci permetterebbe di... almeno colmare il buco. Ecco fatto. Preso. Perfetto Qui troviamo Snorap, un altro mt Buono Vediamo un altro Pokémon selvatico Che salta fuori puff. Fuga Ultimo Pokémon selvatico di questa erba alta Ed è Bonesweight Che potremmo effettivamente catturare Per farlo evolvere subito in stini Dato che c'è uscito Tanto vale prenderlo Ecco fatto. Perfetto. Poi qui invece abbiamo un altro strumento. Andiamo a prenderlo. Oh, si trovano pure ditto qui. Interessante, eh! Fuga! E qui c'è il Ground z, quindi non volete assolutamente perdervi questo strumento. Allora, qui dietro c'è qualcosa di nascosto, non credo. A questo punto possiamo entrare a Letter Paradise. Benvenuto a Letter Paradise, ci dice Faba. Faba in italiano, come viene tradotto, che voi sappiate. Scrivetelo nei commenti in caso. Il resto della classe è arrivata più presto di te e stanno facendo un tour in giro per la costruzione ora. Il mio nome è Faba. E mi è stato detto di... To check out di il pokemon you own. Ah, ok di controllare quel, quel Pokémon raro che porti con te quindi cosmog guarda come lo controlla tutto fiero farò dei test su di lui eh, vedi se riesce a trovare la tua classe ok allora qui abbiamo un box direi di accenderlo ecco fatto e iniziare a mettere giù poplio dovrebbe andare qui giusto 728 si sì. E anche Staffol. Qui. Ecco fatto, altri due Pokémon che possiamo depositare e già che ci siamo anche Bonsweet. Ecco fatto. Perfetto. Poi esploriamo un po' questa zona. Eh. Ok, evita la stanza di della signorina Lusamine. Ok. Sei qui per disrupt me, cosa? Sei qui per Disrupt, non sono sicuro di come venga tradotto. Quindi non dirò niente piuttosto di dire una cavolata. Allora, contro Dugtrio manderò Torraket. E Dugtrio è un po' un palo in quel posto, eh, per la mia squadra. E infatti, Manitudo mi fa malissimo. Firefang. Niente da fare. E lo dicevo che Dugtrio di Alola è davvero un dito in quel posto. Ma andiamo a Pikachu. Vai, break break Perfetto Rockraft sale a livello 31 Slingo Contro Slingo voglio mandare Rockraft. E andiamo di Rock Tomb Ok, Dragospiro, ancora Rock Tomb eh, però che culo, eh. Andiamo di ricarica totale. Ah. Ah, ha pure Idropulsar. Interessante. Andiamo di Rock Tomb. Bene, abbiamo sconfitto Teddy. Ora possiamo curare i Pokémon qui? Nope. Um, forse tu mi puoi curare i Pokémon, allora. Sì, perfetto. ci cura i Pokémon. Tu cosa vuoi? Lavorare qui è davvero figo? Ok, qui troviamo una caramella rara, appoggiata sul tavolo, proprio carina come cosa. Meglio stare attenti, qui ci dice. Mm. Attenzione. Tu sei un allenatore? Sì. Dove pensi di stare andando? Effettivamente questi vedono un ragazzino che corre in giro per il laboratorio e giustamente lo fermano. Ok, andiamo di Rock Tomb. E lui ci ha usato la carineria. Andiamo ancora di Rock Tomb. E ancora di Rock Tomb. Bene così. Luminion, lasciamo in campo Rockraft così che prenda un po' di esperienza e cambiamo subito Pokémon. Mandando in campo Roulette Leafblade. Ah però resiste Luminion eh? Andiamo di Shadow Claw allora. Bene, Rockcraft rock Stella a livello 32 vorrebbe imparare Rock Slide. Ma non l'avevo, gliel'avevo già tolto Rock Slide? Sì, gliel'avevo già tolto Rock Slide in qualche modo. No, forse era Rock Throw che gli avevo tolto. Ma Rock Slide gliela posso mettere al posto di Howl. Ma anche no, dai. Lasciamolo così, via. Feather Dance invece no, non la voglio. Ok, no, no, che Rowlet si evolva. Andiamo a dare una curatina veloce ai Pokémon, dato che il tizio che cura Pokémon è qui. E proseguiamo. Salve. Aiutami a testare questa cosa. Vediamo cosa vuole testare il signor Ashton. Ah, Shelgon, complimenti. Allora... Andiamo di Rock Tomb così da diminuirgli la velocità Intanto Anche lui ce l'ha diminuita, ok E poi va di sgranocchio Ancora Rock Tomb Guarda che culo Cioè io non davvero non ci credo Full Restore Launch, ok e andiamo poi di Rock Tomb di nuovo. Perfetto, poi Trambic. Lasciamo Rockcraft. E andiamo di Rock Tomb. Super efficace, buono. Perfetto. Grazie, prego. Ora, tiriamo un bel po' di pozioni sul nostro Rockcraft. Ecco, fatto. Così magari aumenta pure l'amicizia un po' di più. Poi, qui troviamo uno strumento. Max Revive. Ok. Salve. Ti sei perso? No. Nope. E Arin manda in campo Mac di Alola. Che brutto Mac di Alola, ragazzi, madonna. Cosa gli è venuto in mente? Allora, cambiamo Pokémon. E mandiamo Toraket. Ah perfetto, si è buggato Però fortunatamente non è crashato Non so cosa abbia cercato di fare Ah, eh, vediamo un po' No metodo error Cioè probabilmente quando prova ad attaccare quel, quel Mac Si bugga il gioco Perché il gioco non, non riesce a riconoscere che sta attaccando, credo Vediamo se buggerà ancora, sì e quindi non, non attacca. Ok, speriamo che questa battaglia finisca in fretta. Perché di star qui a fare così non ne ho la più, minima voglia. Ecco fatto. E Max se n'è andato. Ok, questo mi ha ricordato che è bene salvare in questa ultima parte di Fire Rush perché il bug è dietro l'angolo. E soprattutto il crash è dietro l'angolo. Full Restore. Qui non possiamo leggere nulla, peccato. Qui magari sì. Nope. E qui c'è una ragazza. È Burnet. Ciao Glacial. Stai vivendo con Kukui, vero? Il mio nome è Burnet. Mi concentro sulla relazione tra i Pokémon e le altre dimensioni. Ah, però... Qualcuno ha detto ultra creature? Continuiamo con Rowlet, con Rockraft davanti, volevo dire. Sta andando nel mio ufficio? No. Danny? Che Manda in campo Parasect. Ok, andiamo di Rock Tomb, super efficace. Fury Cutter, ok, Rock Tomb di nuovo. Perfetto, poi Vibrava cambia un Pokémon con Vibrava e mandiamo Roulette. Vai di Deathblade. E ancora Riftblade. Poi Drifblim. Ma andiamo E andiamo di Firefang. Perfetto, Tenthenna. No? Poi Acrobazia. Ah, di pochissimo non morirà in questo turno, peccato. Beh, andiamo ancora di acrobazia. Toraket sale a livello 33? E possiamo proseguire? Tu mi sfidi? No. Benvenuto a Letter Paradise. Dimmi se posso aiutarti con qualsiasi cosa. Intanto mi fotto la tua vita. Poi ne riparliamo. Attenzione, vorresti scambiare Pichu per Togedemaru? Assolutamente sì, attenzione! Questa volta si è buggato del tutto. E come vi dicevo, il bug è dietro l'angolo, quindi... Ok, rifacciamo velocemente questa battaglia e non parliamo a quel tipo. Ok, lui aveva tre Pokémon, Paraset e gli altri Pokémon, perfetto. Quindi rifacciamola. E andiamo poi a non parlare a quel tipo, che sarebbe tra l'altro quello che... Ci servirebbe per lo scambio di Pichu e Togedemaru. Quindi niente, dovremmo aspettare di arrivare alla zona Safari per ottenere Togedemaru. Ok, vibrava, cambia Pokémon. Dove andiamo? Rowlet? Ah, ho sbagliato, vabbè. Andiamo comunque di Rock Tomba, allora. Toglio così poco? Azza. Posso sostituirlo? No, mannaggia. Ehm... Qua è brutta Qua la vedo brutta per il nostro Rockcraft Andiamo di Enemolata Poi andiamo di Super Potion Tutto questo tra l'altro sta succedendo perché il gioco si è buggato Prima eravamo andati lisci con questa sfida, adesso invece sta andando così. Andiamo di ritorno. Ok, andiamo di limonata. Oh, finalmente li siamo liberati dalla tempesta di sabbia, ritorno ora dovrebbe ucciderla, sì. Poi cambia cambiamo Pokémon, mandiamo Toraket. E andiamo di Firefang Perfetto, Tentennato di nuovo Allora andiamo ancora di Firefang, magari Tentenna ancora Sì, perfetto E infine Acrobazia Livello 33 per Torrachet. Ecco ora non parliamo di questo tipo. Ma andiamo solamente a prendere questa Nugget. E andiamo via da qui. Ora, lotta in doppio. Prima di questa lotta in doppio, io andrei molto volentieri a darmi una curata qui. Ecco fatto. Poi, per la lotta in doppio, userei Racket e Rowlet. Non Rockraft perché ogni volta che metto in campo Rockraft, in una lotta in doppio, viene focussato malissimo. Cioè tutti si concentrano ad attaccare solamente lui. Non capisco per quale motivo, quindi basta, non lo metto più in una lotta in doppio. Anche perché altrimenti continuo a morire come niente. Willington e Billington, ok. Electabuzz e Magmar. Allora, Firefang su Electabuzz e Hmm. Leaf Blade Su Ele... No, però mi sembra che sia poco efficace Andiamo di Shadow Close su Electabuzz Eh, vabbè, buonanotte Ma cos'era sto doppio focus? Ma scusa Un doppio focus cattivissimo Eh, tocca mandare in campo Rockraft E andiamo allora di... Firefang su Electabuzz e Rock Tomb su Magmar. Cioè, guarda che danno che fanno! E niente, dai, ma pure ha mancato l'attacco. Ci credo. Allora, Toraket deve fare Firefang su Electabuzz Mentre a Rockraft do una limonata di nuovo. Sperando che non muoia in questo turno. Ok, Thunder Punch un'altra volta. Questa volta però Firefang attacca buono. Rockraft sale a livello 34. Ora però qual è il problema? È che Toraket attaccherà dopo di tutti. Quindi andiamo di acrobazia e andiamo a curare un'altra volta il nostro Rockraft. Eccolo qua, Flame Wheel, Acrobazia. Perfetto, Thoracat sale di livello, abbiamo battuto i due scienziati, e Thoracat si evolve finalmente! Vai così! E diventa... Insineroar! Vorrebbe imparare Darkest Lariat? Assolutamente sì, perché ora sei fuoco buio. Quindi questo te lo insegno molto volentieri al posto di sfuriate. Ecco fatto. Ora possiamo passare di qui, prendere questo dubbio disco. E qui abbiamo un altro allenatore. Allora, datemi una follia qui e una pozioncina qui. Vai. Ah no, ok, era Fabo, almeno un allenatore. Bene, finalmente sei qui. Le mie ricerche dim hanno, hanno dimostrato che è molto potente quel Pokémon. E ha l'abilità di teletrasportarsi, ti informerò se troverò qualcos'altro su di lui. La tua lezione? No, la tua classe è laggiù. Ok, andiamo. Quindi, questo credo che sia la fine del tour. Eh, mi, mi dispiace che mia madre era troppo occupata per, uh, uh, per, uh, per farlo lei stessa, ma spero che sia andato comunque tutto bene. Sei stata molto brava Lidia. Ed ecco anche Glacial un po' in ritardo, vero cugino? Oh bene, sono sicuro che eri occupato a studiare Pokémon. Uh, a studiare il tuo nuovo amico, va bene, ok? A studiare Pokémon con il tuo nuovo amico, che sarebbe Faban, lo scienziato? Bene, spero che tutti vi siate divertiti. Ora torniamo a casa. Bene, a questo punto potremmo già dormire tecnicamente ed è quello che faremo. Andiamo a dormire, va. Un altro giorno ci aspetta. Ecco qua. Buon mattino, Glacial. Eh, per oggi ho preparato un piano di lezione molto divertente per te. Cosmog, cosa? Sembra che Nebbi, ovvero un nubolino, ci abbia teletrasportati. Ma dove, mi domando? Eh, lo scopriremo dove nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della fondazione Eder e del paradiso Eder, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!